Vediamo in questo video come creare dei PDF editabili con LibreOffice. Per prima cosa prendiamo come modello un file di Writer che è il programma di videoscrittura presente in LibreOffice così strutturato. Cognome, nome, indirizzo, città, nazionalità italiana sì e no. Proponiamoci per prima cosa di preparare quelli che saranno i campi che diventeranno editabili poi in pdf. Come fare con Writer? Andiamo su visualizza, barre degli strumenti, controlli per formulario. Vedete che ci sono tutta una serie di pulsanti, di opzioni che noi adesso eh, dobbiamo utilizzare, quantomeno in parte. Cognome. Cognome è un eh, campo di testo. E allora vedete che appoggiando il... Eh, puntatore del mouse sui singoli pulsanti esce una piccola etichetta che ci dice esattamente il contenuto di quel pulsante. A noi interessa adesso la casella di testo, quindi la riportiamo come cognome. Andiamo avanti e andiamo a scegliere a questo punto il nome che è pure una casella di testo quindi ripercorriamolo un attimo andiamo su visualizza barra degli strumenti controlli del formulario andiamo a scegliere il nome andiamo a scegliere pure l'indirizzo che è un altro di testo per la città vediamo una piccola variante, la variante legata alla, eh, al fatto che possiamo inserire, per esempio, una casella di gruppo. Quindi se io inserisco una casella di gruppo, mi viene chiesto quali sono le opzioni che io voglio inserire. Per esempio, la prima opzione... Può essere Roma, poi supponiamo Napoli, poi supponiamo Torino come possibili scelte. Vado su successivo e mi dice cosa voglio vedere. Ecco, per dire cosa voglio vedere nel mio modulo... Sarebbe opportuno far vedere un qualcosa di anonimo Quindi mi dice sì il seguente Potrei anche non far vedere nessun campo Faccio vedere le quattro lineette Vado avanti Dice selezionando un'opzione verrà dato un valore al gruppo Quale dei seguenti a attribuire, diciamo le lineette, fine, ed ecco che abbiamo la nostra eh, sequenza di alternative per scegliere la nostra casella di gruppo. Per la nazionalità eh, italiana oppure no, possiamo utilizzare un'altra componente dei modelli che è la seguente, andiamo su visualizza, barre degli strumenti, controlli del formulario, quella che è la casella di controllo, quindi introduciamo una prima e introduciamo una seconda casella di controllo. Abbiamo strutturato un nostro modello, ma come arrivare adesso al pdf editabile? Procedo con file, esporta come, esporta nel formato pdf, lasciamo tutti i flag che vedete attivi, pdf ibrido, archivio eccetera, andiamo su esporta, diamo comunque l'ok ok, e lo chiamiamo eh, modulo esempio, ecco modulo esempio ecco salviamo andiamo a vedere il prodotto del nostro lavoro in pdf ecco il nostro modulo esempio così strutturato gli diciamo abilita modifica per quanto riguarda il nostro pdf vedete che si riempiono di grigio gli spazi a questo punto sto digitando all'interno del pdf con il tab mi sposto da un campo all'altro e ho uh, ottenuto inventiamo qualche numero Ecco, vedete che eh, tra l'altro nella casella di gruppo io posso scegliere esattamente una opzione oppure l'altra. Ecco, scelgo Roma per esempio, nazionalità italiana sì e quindi vedete il pallino segnato su Roma e il flag su nazionalità italiana. Abbiamo in questo modo visto come a creare un pdf editabile con eh, LibreOffice Writer. Eh, per qualunque tipo di domanda o commento eh, vi chiedo di scrivere eh, nella, nel, no, nello spazio apposito dei commenti e di lasciare un like se questa dritta eh, vi è servita per costruire qualcosa di utile anche nel campo lavorativo.